Ambra Angiolini incinta di Massimiliano Allegri, pancino sospetto Ambra Angiolini incinta, Massimiliano Allegri di nuovo papà? Le foto del pancino La nascita della grande e bellissima storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri lasciò tutti un po' a bocca aperta Quasi nessuno Forse, si sarebbe aspettato la nascita di una coppia simile. In ogni caso, i due diretti interessati hanno dimostrato di fare sul serio sin da subito. Ora è un nuovo e sbalorditivo scoop a lasciarci senza parole nel vero senso della parola. L'attrice non ha mai nascosto il desiderio di avere altri figli e a quanto pare, il 2018 potrebbe far sì che questo sogno si realizzi. La nuova fiamma del noto e tanto discusso allenatore di calcio è stata paparazzata mentre era intenta a fare una passeggiata in solitaria con gli auricolari alle orecchie e un profilo decisamente più morbido del solito. Ambra Angiolini mamma per la terza volta grazie a Massimiliano Allegri? Pancino sospetto. Ambra Angiolini è stata avvistata con un pancino sospetto che sembra indicare la possibilità di una gravidanza. Lattrice vorrebbe avere un terzo figlio, ma al momento non ha ancora confermato e, o smentito tale notizia. In ogni caso, le foto pubblicate in grande esclusiva dal settimanale Diva e Donna sembrano parlare chiaro e tondo. Massimiliano Allegri e la sua amata si stanno forse preparando all'arrivo di un bebè? Staremo a vedere. Proprio nel mese di novembre, grazie a chi, si è scoperto che i due fidanzati erano passati anche alle presentazioni in famiglia e ad una luna di miele top secret a Venezia. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri Genitori? Ultime news. E mentre attendiamo di scoprire di più sulla presunta gravidanza dell'Angiolini, ripercorriamo in breve la loro love story. I due aveva deciso di non uscire immediatamente allo scoperto, Fino a quando non sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre trascorrevano una romantica e passionale vacanza insieme all'argentario. Successivamente, i diretti interessati sono usciti allo scoperto e tutta l'attenzione del mondo del gossip era rivolta proprio su di loro e sul loro amore.